Pompei, un'antica città italiana distrutta nel 79 d.C. dall'eruzione del Vesuvio. Il Vesuvio in realtà non arrivò con la lava fino a Pompei, ma coprì completamente Pompei con lapilli e pietra pomice, distruggendo così un'antica città pagana. Dobbiamo ringraziare però il Vesuvio perché ci ha lasciato uno dei patrimoni italiani più belli dell'intero pianeta Terra. La fragranza Pompei, ispirata all'antica cultura pompeiana, racconta dell'ozium e dei negozium tipico dei latini, quindi il tempo dedicato a se stessi, e racconta delle antiche ville patrizie, dove esistevano in queste ville i giardini, straordinari e bellissimi giardini, dove la parte terminale del giardino si chiamava orti, L'orti aveva la funzione di essere utilizzato per coltivare quelle, quelle sostanze naturali, quindi resine, spezie, erbe, fiori, piante, che venivano ufficiate, cioè bruciate, agli dèi per incalzarsi il ben contento. La divinità tutelatrice di Pompei era l'antica dea Venere. Infatti c'è una bellissima festa che veniva celebrata il primo di aprile, la Venus Ventricordis, la Venere che apre il cuore, veniva completamente spalmata la statua della Dea di olio di rosa e gelsomino. Pompei racconta di questi antichi rituali, del popolo pagano, di tutti i loro rituali strutturati, intensi, che servivano a ingraziarsi il bel contento degli dei. Entriamo nel cuore della fragranza, raccontiamo che cos'è questa fragranza. L'inizio, l'esordio iniziale di Pompei è un, eh, un prodotto molto aromatico, molto fuggente, sa di macchia mediterranea, di mare mediterraneo, deve essere un po' un ricordo anche del Golfo di Napoli, del mare di Napoli, il cuore si scalda di questa sensualità estrema data dal geragno insieme al gelsomino, un po' in memoria dell'olio che veniva spalmato sulla Dea. In fase iniziale una cosa che ho dimenticato di raccontarvi, che c'è il rosmarino, quindi questa erba sacra che serviva a togliere il malocchio. E nel finale, oltre a una voluttà di legni e di vaniglie e di ambra, abbiamo la salvia sclarea. Anch'essa veniva utilizzata nell'antica Pompei, nel popolo pagano romano in generale, per togliere la negatività. Usatele, usatele, usate. La, il, la salvia e usate il rosmarino affinché voi possiate portare alla vostra casa l'abbondanza e la buona fortuna